Bene, eh, buonasera, benvenuti alla presentazione eh, di questo nuovo romanzo di Carlo Lucarelli, Bella, bella Bissina, eccolo qua. Eh, dunque, io conosco Carlo da un sacco di tempo, se ci conosciamo, boh, non so. 30 anni, boh, non lo so, comunque... Sì, anch'io non mi ricordo più, quindi... Però comunque da tanto fa. tempo, avevamo la, il colore della barba e dei capelli un po' diversi, insomma, ma questo non era, come dire, non era per fare una, eh, una roba di nostalgia, del genere, ma è semplicemente per dire che Carlo è sulla scena letteraria veramente eh, da eh, tanto tempo. Eh, io l'avevo conosciuto e lui aveva appena pubblicato un libro da teoria, eh, che era questa piccola casa editrice eh, però molto all'avanguardia che scopriva che scopriva talenti ad ampissimo raggio appunto dal dal neo noir alla letteratura impegnata una casa editrice leggendaria eh, fondata da Paolo Repetti che poi è uno dei grandi personaggi dell'editoria eh, italiana insieme a Severino Cesari è una grande coppia Paolo Repetti è il romano intralazzatore l'affarista cioè quello che dice. Le cose e Severino invece era il raffinato intellettuale, insomma. Comunque era per dire che eh, Carlo lo conosco da tanto tempo e che, appunto, è sulla scena letteraria da tantissimi anni. E da tantissimi anni intreccia eh, vari tipi, eh, vari tipi di, di linguaggi e anche vari tipi di eh, strutture narrative. Una delle quali è il giallo storico, no? una questa forma, eh, il, il, il thriller storico, cioè un, che utilizza i meccanismi tradizionali del giallo ma ambientati eh, nel passato e in un periodo particolare che eh, Carlo conosce bene che è quello del fascismo. Anche eh, Bella Bissina come richiama abbastanza il titolo insomma eh, eh, lo richiama, è ambientato in eh, questo eh, periodo. C'è il ritorno di un personaggio, un person che è marginale diciamo, no? non è eh, comunque un personaggio che eh, Carlo ha già usato, che è questo eh, commissario Marino. Eh, la storia, no, io non voglio spoilerare, anzi non bisogna farlo nei gialli, ma vi dico soltanto come inizia, perché questo è veramente... Eh, la prima pagina, cioè sono le prime pagine, eh, siamo nel periodo in cui l'Italia eh, piena di euforia sta per entrare in guerra, piena di, di un'euforia in parte indotta dal regime, in parte anche spontanea perché poi la... Eh, il popolo era anche ammalliato no? dalle capacità oratorie da questa retorica no? dell'Italia dell che doveva spezzare le reni a tutto il mondo invece finì insomma eh, malissimo e in questa quest atmosfera molto strana no? cioè, eh, quasi artificiale di un regime che si sta avviando verso, verso la propria eutanasia verso il, del, eh, verso il disastro per tutta la nazione eh, c'è un personaggio che è il eh, questo commissario eh, Marino, un personaggio particolare, malinconico, un personaggio solitario, come tutti i grandi eroi, anti-eroi eh, del Noir, eh, in dissidio con se stesso, anche per questa lacerazione. Tutti i personaggi del Noir hanno queste lacerazioni interiori. Lui c'era anche una lacerazione interiore che è datata dalla situazione, perché fa parte... Eh, è un poliziotto, quindi fa parte diciamo, dell'organizzazione del regime, però in realtà dentro, eh, dentro di sé parteggia diciamo, per l'antifascismo, eh, non voglio dire eh, niente eh, di più, Insomma, quindi c'è questo dissidio, questa lacerazione interiore, proprio il in con conflitto di, eh, di eh, coscienza. E eh, a un certo punto... C'è questa cosa straordinaria che eh, Carlo ci ha eh, insegnato, cioè, ci ha fatto scoprire, perché la cosa molto bella è che intreccia appunto: costruisce il giallo tradizionale mettendoci delle, eh, delle, eh, dei dettagli eh, storici, anche marginali, che ci fanno entrare in quell'epoca, ma in cose, eh, in cose strane. Per esempio, questa c'era una. una particolare corpo della polizia eh, che si muoveva nelle, nelle fognature, nella rete fognaria eh, delle città italiane per andare a cercare eventuali ordigni, perché eh, quando, eh, il, quando Mussolini andava in giro per le città, in visa, eccetera, eccetera, c'era il terrore degli attentati, quindi potevano esserci delle, delle bombe nascoste nelle fogne e c'erano questi poliziotti che andavano a, appunto a cercare nelle fogne. Durante una missione, una missione di questo genere, per capire se c'è un ordigno o del genere, eh, spunta un, il cadavere, il cadavere di una, di una donna, di una piccola donna. All'inizio sembra una bambina, in realtà è una donna affetta da nanismo. E di qua si sviluppa un, eh, un giallo, no, cioè un... Come? Italia. In, Italia, in Italia, in Italia parte a Roma e poi eh, va a finire a Cattolica, Insomma, cioè questo, il, il, il, il primo cadavere viene trovato nelle fogne, nelle fogne di Roma, vicino alla villa di un, di un personaggio molto importante eh, nella, nella Roma fascista, un imprenditore, uno che si è fatto eh, dal nulla, che però ha ganci potenti con i gerarchi, i gerarchi del, del regime e ha fatto affari nelle colonie perché siamo nell'Italia, c'è cioè, cioè, anche il mito delle colonie no? poi Bellabissina ecco eh, eccetera eccetera il commissario Marino è una cosa scomoda no? cioè, cioè, eh, come succede sempre nel, nel, nel, nel, nel, nei regimi nel, nei regimi dittatoriali no? I, eh, quando ci sono dei delitti ecco la cronaca nera non è mai tollerata no? dalle dittature non è tollerata dal fascismo non è tollerata dal comunismo cioè i delitti non dovevano, eh, non dovevano esistere no? eh, perché la dittatura ambisce sempre a costruire il migliore dei mondi possibili no? dove il crimine è stato, è stato eh, espulso eh, quindi è un'indagine scomoda è una cosa che nessuno vuole Marino invece vuole andare a fondo anche se capisce che, che questo lo porterà, eh, lo porterà forse a scoprire delle verità scomode che non devono essere scoperte insomma non vi racconto di più ci sono poi degli altri cadaveri di donne sempre eh, donne con particolari eh, la particolarità che sono donne che hanno degli handicap, no particolari. Quindi, è, è, come ogni giallo, quando c'è un dettaglio che ritorna, ecco, questo è un indizio. Questo ce lo insegna la grammatica fondamentale. Del giallo. Insomma, eh, e poi, insomma, l'indagine va avanti. Non vi dico come va a finire. Non so se si. Basta, finisce così. Eh, e, e sennò è bene, bene. Non bisogna raccontare i gialli, no, certo. <ride> cioè, bisogna dimostrare di averli letti, perché io l'ho letto con grandissima attenzione, perché è un romanzo affascinante, è un romanzo molto avvincente che ti porta, appunto, vuoi capire come va a finire come ogni giallo, ma in più ti ricostruisce l'atmosfera di questa Italia, appunto, sospesa tra l'euforia della guerra e la tragedia, veramente molto, molto affascinante. Lo ricostruisce attraverso vari dettagli, anche con una colonna sonora c'è una colonna sonora eh, molto attenta insomma partiamo dall'inizio eh, Carlo questo innanzitutto perché eh, questa tua passione verso l'Italia fascista dove regolarmente ritorni a, a ambientare dei gialli sì sì, beh io ho scritto il primo romanzo ambientato più o meno in quel periodo che era carta bianca e l'ho scritto e ho continuato a scrivere intanto perché studiavo quel periodo in eh, storia contemporanea metto subito le mani avanti senza mai finirla, <ride> nel senso, la mia tesi è diventata il primo romanzo, ma non l'ho mai finita, quindi no, no, non accampo titoli che non ho. Però mi ha sempre colpito, no? ho studiato, per, perché è un periodo molto particolare, è un periodo che per un narratore è molto interessante, perché è un periodo esotico. Cioè tu puoi mettere un paio di, di tratti no? e riconosci il periodo, come per l'esotismo, parliamo dell'Africa, oh, due palme, il caldo, un po' di sabbia. Fa Africa questa cosa. E solo che avere questa, questa visione no, esotica che, che è mo molte volte è radicata nel nostro immaginario non ti fa vedere tutte le contraddizioni che invece ci sono dietro. Per cui sentire una marcettina cantata dal trio Lescano, il pinguino innamorato, poi c'è un tizio con la camicia nera che fa il saluto romano e si danno tutti del voi, ecco questo è fascismo. No, eh, c'è un sacco di roba dietro. Allora per uno scrittore è molto bello avere dei, dei periodi storici che ti sembrano così ben delineati, così conosciuti, nei quali dentro puoi scavare un sacco di cose. Soprattutto se sono periodi come quello lì in cui ci sono le radici di tantissime cose che ci sono anche adesso non soltanto in quel periodo naturalmente, però voglio dire, eh, tanti meccanismi no? che vediamo anche adesso, soprattutto perché essendo un paese nostro, ricchissimo di storia, ma con poca memoria, diciamo, che non fa quasi mai conti con il passato, il passato resta presente, resta presente sempre. E Allora alla fine raccontare di certi meccanismi collocati in un posto che sembra riconoscibile, ma non è quello che sembra, Beh, è molto, è molto interessante secondo me, per quello io ritorno lì, anche perché appunto l'ho studiato e un pochino lo conosco, dovessi scrivere di altri periodi storici, a me è capitato di scrivere altri romanzi ambientati in Eritrea, nelle colonie italiane, nel 1896, il primo che ho scritto, e lì ho dovuto ovviamente studiare tantissimo, andare là, rivivere quel mondo per riuscire a trovare tutte quelle contraddizioni che ci sono Ripeto, in una cornice che basta dire colonia, eritrea, ah ho già capito tutto. No, invece no, <ride> ci sono un sacco di cose nascoste. Ecco, Carlo Lucarelli, aperta parentesi, appunto... Eh, questa famosa tesi, questa laurea non raggiunta, che non è un invito a non finire gli studi, no, ci sono no, di ragazze No, no, io lo dico, non lo dico mica per quello, anzi sono, un pessimo, sono sì. un pessimo esempio, è solo un invito casomai ci fosse un professore che mi vuole dare una laurea d'onore, eh, la so. prendo volentieri, lo dico In tutte storia. le volte, solo per quello. Eh, no, dicevo ecco, eh, al di là del, del fascismo eccetera eccetera, Carlo è riuscito anche a raccontare, a interpretare. Eh, varie fasi anche dell'Italia dell contemporanea cioè innanzitutto eh, a fare di Bologna eh, una città noir no? è vero che tu avevi un padre nobile che era Machiavelli che anche lui, eh, Loriano Machiavelli eccetera eccetera però insomma eh, Bologna era la città eh, simbolo del partito comunista no? della buona amministrazione dove gli, gli asili funzionavano eh, dove erano tutti contenti Amici. insomma era, era il paradiso rosso in realtà serpeggiavano a partire dagli anni 70, serpeggiavano delle, eh, delle contraddizioni fortissime, non solo il disagio giovanile, ma anche proprio eh, il crimine. No? E tu hai raccontato, hai raccontato questo, eh, questa, appunto, questo, questo lato eh, criminale nero di una città apparentemente felice, la Uno bianca e i serial killer, eccetera, eccetera. Ecco, giusto per, ehm, per, per dire che Carlo ha, eh, è stato capace non solo di raccontare. Italia fascista, il passato, ma anche il presente con grandissima, eh, con grandissima eh, precisione e sensibilità. Ecco, il, mh, chiusa parentesi, eh, Marino, questo commissario Marino, che è un personaggio appunto marginale no? nella tua eh, produzione, perché? Eh, che, noi, mi sembra che fosse una ventina di anni fa, o forse anche di più, no? È Forse... del 93 la prima uscita commissario infatti... Marino, sì, non, io non faccio i conti, eh, sono quasi 30 tutto l'ha le cifre ma la senza cadoia, dire niente. Eh, sì. roba. Ecco, come mai lo, lo riprendi sì. e chi è questo commissario Marino? Allora l'ho ripreso per lo stesso motivo no? mm, per cui l'avevo incontrato, cioè è dire creato è brutto perché sembra di essere chissà chi, no? diciamo incontrato, e eh, perché me l'avevano chiesto, perché me l'hanno chiesto. Io, a me piace molto questa cosa, che a volte ti chiedono delle cose e tu cominci a pensare su una cosa alla quale magari non avevi mai pensato prima. La commissione, non è semplicemente no, eh, vendere no, un po' di parole. Significa molte volte che ti indicano una direzione alla quale non avevi mai guardato, poi tu ci guardi e dici, ma davvero, hai ragione, là c'è un'idea e vado a cercarlo. Era nato perché mi avevano chiesto di scrivere un romanzo per il Giallo Mondadori. Io avevo già scritto un paio di romanzi per Sellerio, avevo scritto Lupo Mannaro per teoria, stavo sperimentando tante altre cose. Un giallo alla giallo Mondadori, un po' classico, con l'omicidio, il detective che indaga e scopre chi è stato attraverso quegli indizi seminati prima, che poi brillano alla fine, tutte queste cose qui non l'avevo ancora fatto. La richiesta del giallo Mondadori era proprio quella, vuoi stare dentro questa famiglia, no? questa casa che è il giallo Mondadori molto classico? e io ho detto sì e mi è venuto in mente ho cominciato a pensarci ovviamente se non mi fosse venuto in mente niente ovviamente sarebbe morto tutto lì e mi è venuto in mente di scrivere una storia ambientata sempre nel periodo fascista ma in un momento storico che non avevo ancora frequentato avevo scritto cose su, sulla guerra civile spagnola avevo scritto robe su appunto la repubblica di Salò, la fine della guerra però il periodo del consenso il 1936-37 gli anni d'oro proprio la seconda generazione di giovani fascisti dove sembra che vada tutto bene quello non l'avevo ancora scritto, quelle, quelle, come dire, quelle ambientazioni da commedia dei telefoni bianchi, no? come si diceva una volta, dove ci sono queste donne affascinanti col turbante che rispondono al telefono, eh, che ridono, tutti che si danno del voi, quella roba lì non l'avevo ancora scritta, allora ho pensato eccola là, chi ci metto qui dentro? Intanto mi piaceva l'idea che fosse anche un romanzo come dire, con un'ambientazione vacanziera da questo punto di vista, quindi estate, rimini. Ora, il mio romanzo è ambientato a Rimini d'estate nel 1936 e lì era nato questo contrasto è un periodo in cui tutti corrono, fanno a, a, se ne approfittano è un regime i regimi sono fatti apposta quasi per approfittarsene fanno carriera basta che sei abbastanza rampante no? e arrampicatore farai carriera tutti tranne il povero commissario Marino che sarebbe il più bravo di tutti ma lui non ce l'ha questa cosa allora l'unica volta ho pensato questa volta qua crede di avere un'occasione per diventare finalmente come tutti gli altri, per farcela anche lui. E così scrivo, indagine non autorizzata. Non vi dico cosa succede ovviamente dentro, però... Quando chiudo quel libro, il mio commissario marino era lì. Gli erano successe un po' di cose, non ce l'aveva fatta, ma questo è normale, posso dirlo, perché sennò sono perdenti i nostri personaggi, altrimenti, voglio dire, non li scriveremmo così. Non ce l'aveva fatta, era rimasto deluso da alcune cose che erano successe, e, e, e quindi cominciava a pensare al suo posto nella società, che era un modo di pensare non consenziente ovviamente. Eh, siccome siamo in, in quel periodo nel regime fascista, cominciava ad essere anti, antifascista, però stava fermo lì. E, e poi finito quel libro mi è venuta in mente un'altra piccola idea. Che era quella della squadra fognatura. Stavo studiando in quel periodo, per la tesi anche dopo, un libro di Franco Fucci, Le polizie di Mussolini, bellissimo, in cui in una nota mi pare trovo questa piccola notazione che dice che la presidenziale, la guardia del corpo di Mussolini, no, aveva una squadra specializzata nel starsene sotto no, nelle fognature a vedere che nessuno ci avesse messo una bomba. Quando passavo facevo un, un discorso su Mussolini e, e mi piaceva questa idea di questo gruppo. Provate a pensare, sei la guardia del corpo di Mussolini, cioè fai parte di una squadra d'elite della polizia. però il tuo compito è mh, camminare in mezzo ai liquami, no? sempre sporco, come guardando che nessuno abbia infilato una bomba. E mi piaceva l'idea che questi vedessero qualcosa che poi diventava un'indagine del mio commissario, appunto un corpo. Basta, non avevo niente. A 1993, consegnato il libro, avevo. Questa cosa qui e basta dopo. Cioè, è passato un sacco di tempo. E, e poi un altro <ride> della Mondadori mi ha detto ci sono una serie di anniversari per il giallo Mondadori, no? che la prima, le prime uscite, la prima volta che è stato inventato, eccetera, eccetera. E, e allora mi ha detto Scriviamo, pubblichiamo altri gialli Mondadori vorremmo che molti degli scrittori di Noire Italiano scrivessero una cosa così. Ci stai? Io ho detto di sì, perché era quella cosa che avevo fatto prima è un po' come andare in un posto e incontrare una persona La incontri, ti interessa è quello che succede con i personaggi ti incuriosisce, ti fai un sacco di domande poi è finito, lui se ne va, tu te ne vai la vita ti porta chissà dove quando ritorni in quel posto hai l'occasione di rivederla allora quando mi hanno detto vuoi scrivere un altro romanzo con il Mondadori? sì, ho detto, ho questa roba qua ho il commissario Marino deluso dal regime e, e, e hanno trovato sotto, sotto le fognature qualcosa che gli interessa Così l'ho preso e sono tornato lì, per questo l'ho scritto. L'occasione, come dire, il tempo per gli scrittori, per i personaggi, il tempo è molto è diverso. Sono passati quattro anni, dal 1936 siamo nel 1940, per gli scrittori sono passati più di 30 anni. Va bene, io per 30 anni non ho guardato no, nella direzione in cui se n'era andato il mio commissario marino. Dopo sì ed è venuto fuori questo romanzo qua. Sì, che è come, che è come la, dove l'avevi lasciato, cioè uno lì se un altro aveva il sogno di, di fare carriera, adesso il sogno non ce l'ha più, ha capito che è andato, è andato a fine male. Ecco, ma secondo te, tu hai detto giustamente sono dei perdenti perché se no… Ma secondo me ecco perché nella tradizione del noir, ma non solo italiano ma proprio anche dell'art boy, insomma, sì. eh, gli investigatori sono sempre appunto sono, sono degli anti-eroi, cioè, certo. sono degli eroi, però appunto sopra, eh, hanno degli amori infelici, anche lui vive con questo fantasma della moglie che se n'è andata, eh, sono dei personaggi... Integerrimi e proprio questo essere, avere una moralità forte li porta a essere in contrasto con il mondo, no? eh. Poi lui appunto ha questo, ha questo dissidio no? interiore mm. con la coscienza, perché lui è un antifascista, anzi. Sì, sì. Eh. No, anzi proprio. Eh. Ecco, ma eh. perché secondo te i personaggi massimi sì. cioè, eh, sono sempre così? Certo. C'è un motivo secondo me, l'abbiamo studiato eh, perché in tutti i libri che ho letto io o gli altri no, che scrivono cose come quelle che scrivo io c'è sempre questo tipo di figure, ci siamo sempre chiesti come mai, raccontiamo sempre di persone che hanno un sacco di problemi, eh, che sono sole, e eh, che sono piene di contraddizioni, uno dei motivi è proprio quello, ci piacciono i personaggi che sono pieni di contraddizioni, io mi, mi, mi, come dire, vengo appassionato, mi appassiono a storie che leggo, che scrivo di persone che sono ossessionate e contraddittorie perché altrimenti l'ossessione è una cosa che ci interessa e ci piace molto, il nostro uomo, il nostro personaggio eh, è la persona che cerca, noi abbiamo sempre pensato, io ho pensato che un romanzo noir di questo genere qua si, fa, si può raccontare se hai almeno tre personaggi, l'uomo che cerca, l'uomo che nasconde e il mistero, che sarebbe il morto nel giallo di solito. E noi abbiamo la persona che, che cerca, la persona che cerca è una persona inquieta. Che cosa cerca? Di scoprire chi è stato nel giallo classico, ma anche soltanto di uscire da questo tunnel di irrazionalità no, e di disperazione che è il romanzo in cui lo abbiamo appena infilato. Cerca qualcosa, eh, mentre ci sono le altre persone che sono quelli che invece nascondono, che sono i cattivi della storia. Un personaggio così non può non essere inquieto, ossessionato, altrimenti il tuo romanzo finisce a pagina 1. Perché chi glielo fa fare è di indagare nonostante abbia tutto contro, nonostante rischi la pelle, nonostante pensi che questa cosa qui sia comunque un suicidio. Quindi, oltre a questo, abbiamo bisogno di un personaggio che sia... Eh, un personaggio solitario da solo, perché se avessimo un personaggio che si muove con dietro tutta la struttura, un poliziotto che dietro ha tutta la questura, che si muove compatta dietro di lui e tutti sono d'accordo con lui e sta facendo un'indagine per la quale sono tutti d'accordo, anche lì il romanzo finisce a pagina 1, a, a riga 1, anche quello. Noi abbiamo bisogno di un personaggio che va avanti nonostante tutto, abbia tutto contro. Ecco perché i nostri personaggi o mangiano troppo o non mangiano come quelli che ho scritto io, non hanno una relazione stabile e non sono mai sposati tranne uno nella storia del romanzo giallo che è Megret Megret è l'unico miracolo che certo. riesce ad essere totalmente l'opposto certo. ed è uno dei personaggi più grandi certo. della storia della letteratura se volete, ma, ma soprattutto del giallo Megret è uno che riesce a scrivere un romanzo Megret, attenti, non Simenon che si chiama Le memorie di Megret in cui Megret racconta a Simenon tutto quello che Simenon non ha capito di Megret e, e del suo mestiere di poliziotto quando un personaggio ti scrive a te un romanzo e dici guardi signor Sim lei non ha capito e ti fa vedere tutto l'opposto Beh, Allora lui esiste e Simonon, no, anzi secondo me forse Simenon non è mai esistito e scriveva tutto Jules Maigret. Però è l'unico che sta con una donna da sempre, che mangia perfettamente, che ha un gusto nel mangiare così tranquillo e che soprattutto ha tutta la sureté di Parigi dietro di lui perché il commissario Maigret arriva, fa così e dice voglio vedere quella bottiglia, brum, tutti dal ministro degli interni gli dicono faccia pure. Com'è questo miracolo che pure un personaggio così forte come altri dei nostri che invece hanno un sacco di problemi, non lo so, però è bello mettere, io questo personaggio qui ho cercato di fare una cosa un po' diversa perché a me piace anche questo tipo di contraddizione che era quella del commissario De Luca, se voi prendete il detective nel romanzo giallo è l'eroe per forza perché è quello che ti prende per mano e segui lui fino ad uscire fuori da questa storia angosciante. Ma se tu prendi il detective e lo metti in un contesto storico particolare, diventa il portatore legale della violenza di Stato. Allora il mio commissario De Luca, che è il nostro detective, ma è anche un poliziotto della Polizia Politica e della Repubblica Sociale, beh, insomma... È un tizio che ci porterà fuori, ma sta facendo brutte cose con i tedeschi. Così come abbiamo visto da un certo punto in poi nella letteratura di genere, soprattutto americana, con James Roy, personaggi che sono i buoni della situazione, ma sono corrotti, sono tre, persone tremende. Sei lì a tenere per personaggi che nella vita, insomma, vorresti vedere in galera. Il mio commissario marino, volevo che avesse una cosa diversa però, e volevo che non fosse ambiguo da un certo punto di vista, il commissario De Luca che è uno dei miei personaggi lo è, certo, è ambiguo, lo è, moltissimo, eh, certo. esatto, è uno che è, non sai da che parte, ha, ha degli scheletri nell'armadio molto forti sì, sì. e se ti devi dire come ha fatto… No, a costruirseli, è ancora più brutto insomma, certo. non perché sia cattivo ma perché era distratto, che è una cosa tremenda in quegli anni lì, essere distratto Marino no, da quel punto di vista lì è schietto ha preso posizione e da quella posizione là è un antifascista, militante in giustizia e libertà, sì. un clandestino quindi, allora volevo che la sua ambiguità sono andato a cercarla da qualche altra parte il suo rapporto con le persone, il suo rapporto con le donne, il suo rapporto con l'amore tantissime cose che mentre scrivevo me l'hanno fatto comunque un personaggio inquieto e contraddittorio sì e poi tra l'altro eh, anche lì non a caso giustizia e libertà cioè che in Emilia Romagna è anche minoritario perché eh, la resistenza eh, le azioni partigiane ecco nell'Emilia erano, erano i garibaldini c'erano i rossi quindi è anche marginale in questo senso tant'è che ogni tanto ha dei dissidi con, eh, con, la, con la militanza eh, comunista no? perché ne dice "Ehi, comunisti eccetera eccetera sì no dicevi Ma Maigret, ecco anche la cosa straordinaria Maigret arriva a casa si trova Uh, la cena fatta si siede in poltrona e legge il giornale cioè è il simbolo della borghesità no, più più più più realizzata cioè incredibile del e a proposito di questa roba qua ma sempre aperta parentesi ecco, secondo me c'è proprio una differenza in questo nelle relazioni sentimentali sempre disastrate dei personaggi del noir il filo, cioè il, eh, la scrittura maschile e quella femminile perché adesso ci sono tantissime eh, gialliste donne, tantiss tantissimi protagonisti allora, se noi prendiamo eh, le Stiamo ragionando ovviamente per schemi molto ampi e le eccezioni ci sono, ma se vediamo i personaggi eh, più famosi adesso della letteratura italiana eh, contemporanea, gialla al femminile, cioè anche loro hanno delle relazioni, però ambiscono tutto al matrimonio, cioè parlano dei loro fidanzati, parlano delle cose del genere, cosa che invece i maschi non fanno. E qui però entreremo forse nell'ambito psicoanalitico, quindi eh, no, come mai i maschi non scrivono le cose, le femmine sì, anche una cosa di genere forse anche scomodo, eccetera, eccetera. No, ehm, altra cosa, ecco, là c'era Rimini, qua invece c'è cattolica, cattolica che non è la cattolica di adesso, no? È una cattolica ancora povera, è una cattolica eh, fatta di pescatori, è una cattolica eh, quasi inesistente, forse sulla carta geografica, perché hai scelto cattolica? Beh, anche lì c'erano tanti motivi, intanto avevo bisogno di un posto più piccolo, Marino è, è, è stato nel primo romanzo, è uno dei poliziotti del commissariato di Rimini, poi si ritrova a Roma alla fine del romanzo, poi dopo torna giù per tanti altri motivi, avevo bisogno che fosse in un posto un po' più piccolo perché volevo che fosse lui il dirigente. All'inizio la mia idea era proprio ti metto lì, invece di metterti di solito dove metto i personaggi che sono sempre sotto, un po' schiacciati, un po' marginali, no, tu sei il capo di te stesso, puoi fare quello che vuoi, sei rispettato, pensano tutti che sei bravo, ovviamente essendo un poliziotto nel 1940 per forza pensano tutti che sei fascista, hai la cimice attaccata qua, sei, fai quello che vuoi. E, e quindi avevo bisogno di cattolica per metterlo in quello, che è un po' più piccola di Rimini, è sempre la stessa cosa: siamo sulla riviera, è una riviera che si sta avvicinando alle vacanze, siamo un po' prima no, del giugno del 1940, è quella cosa lì, però è più a misura di, di Marino. Poi mi sono accorto. Che non era così perché ovviamente tutte le volte scopri che è diverso. Il mio commissario Marino è il capo del, del, del, del, del suo commissariato, però la persona più potente è il capo dell'ufficio del, dell politico investigativo, cioè della politica ovviamente, che è quello un po' più, voglio dire, più, più immanicato ma soprattutto più pericoloso di lui anche se è il suo vice. E, Cattolica era anche un altro motivo, è, è, è un posto particolare anche perché Cattolica per noi scrittori di romanzi gialli è stata eh beh, una certo. delle patrie nostre, come il giallo mondadori è una specie di casa del giallo, anche di noi che abbiamo scritto cose totalmente diverse che una volta il giallo mondadori mai avrebbe pubblicato, Cattolica è, è da sempre che c'è il Miss Fest che è un festival del giallo dove quasi tutti gli scrittori del mio genere e, e non solo, si sono ritrovati, dal 19... io frequento quel posto dal 1990, quindi da allora vedo, faccio, ed è una città che conosco abbastanza bene, una città di riviera che conosco bene, essendoci andato sempre. Perché scrivere di storie ambientate in certe città, nel, nel passato, o quelle città le conosci molto bene, o sennò diventa ancora più difficile. Come hai detto bene prima Bologna, per esempio. Per scrivere romanzi, come abbiamo fatto noi, ambientati a Bologna, dopo Loriano Machiavelli che quando scrisse i suoi primi romanzi ambientati a Bologna tutti gli editori gli dicevano è impossibile perché, perché a Bologna non succede niente poi una città piccolina così che voi mai le metropoli sono quelle del giallo e Bologna no per noi significava prendere la città e rigirarla da un'altra parte, inventarsela se volete. Noi abbiamo creato una metropoli, che è la metropoli emiliano-romagnola, la nostra Bologna. Si chiama Bologna, ma non è solo Bologna. È quello che diceva Pier Vittorio Tondelli quando parlava dell'Emilia-Romagna, della città-regione. Lui diceva, parafrasandolo male, ma più o meno nel senso: Noi siamo gente che lavora a Bologna, dorme a Modena e va a ballare a Rimini, ed è la stessa città. Una città così è Los Angeles. Ecco noi ci siamo inventati una sorta di Los Angeles dentro cui collocare una cronaca nera che purtroppo ci autorizzava a scrivere le peggio cose, perché quando dicevano a Machiavelli anche a noi, ma cosa scrivete di Bologna? A Bologna non succede mai niente, era già saltata per aria la stazione, c'erano stati una serie di omicidi, e dopo incontreremo la Uno bianca. Io sono andato una volta, che non c'ero mai andato prima, a fare un, un lavoro con l'associazione Parenti e Vittime del 2 Agosto della strage alla stazione. Vado a suonare in via Campeggi, dove c'è la sede e resto così. Perché sul citofono c'è associazione 2 Agosto di Bologna, associazione strage della Uno Bianca, c'è l'associazione di Ustica e ne mancano altri due, che sono altri due treni che sono saltati per aria. Allora una città in cui è successo tutta quella roba lì, Lasciate stare, è una città che si presta ad essere raccontata, ma, ma non per raccontare Bologna, che ha i problemi di tutte le altre città, per raccontare la metà oscura dell'Italia, se volete, del mondo, visto che sono meccanismi simili. Ecco, io volevo fare la stessa cosa, ma avevo bisogno di una città che potessi conoscere bene, no? per non perdermici dentro, anzi per perdermi, ma perdermi dove volevo io, e così cattolica, è una città che conoscevo bene e che potevo andare a vedere come era cambiata. Ho trovato un sacco di fotografie, come faccio tutte le volte che, che devo scrivere qualcosa ambientata in un posto nel passato, ed erano poesie, eh, poesie, erano fotografie molto belle, molto interessanti, che parlavano. Un carrettino messo in un posto, è, è bello, è molto affascinante. Cattolica ce l'avevo lì, insomma, era di casa. E tra l'altro anche a Bologna c'è ecco, un, stato un, uno dei grandi delitti... Anche Glamour era quello della Linovi, di questa critica d'arte, dove no, con il eh, mai scoperto in realtà... Oh, oddio, eh, il, il caso Linovi è particolare, perché scoperto in teoria ha condannato in, teoria in, sì, però, sì, in, cosa, in definitiva l'assassino, certo, con una serie di punti interrogativi enormi, infiniti. Enormi, esatto. enormi. è ecco, un caso da giallo. Esattamente, c'è cioè proprio il simbolo ecco, per dire che eh, adesso... ne. Fornamente, non, non è un, pochi lo ricordano, però è, ecco, è una roba veramente simbolica, no? Di, eh, perché c'è la cultura, c'è il giallo, c'è eh, il sesso forse, ma c'è tutto, insomma, veramente molto, molto suggestivo come delitto. Eh. Senti, nelle, come dice il titolo, no? Bella Bissina, eccetera, eccetera, si, richiama, si richiamano le eh, colonie, cioè il, il momento dell'Italia coloniale, no? questo sogno eh, di avere anche, anche per l'Italia un, uno spazio diciamo, eh, extra, extra europeo. Eh, uno dei personaggi chiave del, del romanzo è questo imprenditore eh, Brandi Marzio che appunto parte da questa poverissima eh, cattolica no? eh, eh, fa i primi affari con una barca di pescatori eccetera eccetera quando cattolica era ancora, eh, si andava a pescare poco più eh, e poi con una serie di una scalata insomma anche folgorante diventa molto ricco e diventa molto ricco grazie anche alle colonie ecco che co tu racconti, racconti anche maniera, insomma, per, per quanto ci può stare all'interno di sì. eh, un romanzo il mondo delle colonie. Ecco, che cosa furono eh, le colonie? Questa grande occasione di ricchezza, ma anche di corruzione di sfruttamento, eccetera, eccetera, no? Sì, sì, eh beh, anche quello è un altro dei mondi interessanti da raccontare. Io l'ho raccontato un po' di tempo fa con un romanzo che era l'ottava vibrazione e l'avevo scritto anche lì, basandomi su un esotismo, no, Di facciata che mi faceva prendere cantonate incredibili pensavo di scrivere un, un romanzo western, come il western, no, della, della frontiera degli Stati Uniti senza sapere assolutamente niente e st dovendo studiare per parecchi anni prima di arrivare a cogliere quelle contraddizioni che dicevo per cui da una parte tu pensi alle colonie all'occasione occasione di ricchezza esotismo, avventura e tutte queste cose qui in realtà sono state un sacco di altre cose io le, le ho utilizzate le ho utilizzate in questo romanzo per raccontare due cose che mi interessava raccontare lì al di là della trama del delitto dei personaggi di Marino di tutto quello che volete che erano la corruzione e il razzismo e che ci sono da tanto tempo c'erano cioè prima rispetto alle colonie voglio dire non necessariamente nel periodo fascista ma lì riesci a vederle molto bene perché non c'è nessun bisogno di nascondere niente e le colonie sono state un... Campo di battaglia, di ruberie, di corruzione, per forza, porti là un sacco di soldi. E a me è venuto in mente le prime volte che, che studiavo questa cosa, quando cominci a leggere delle cose, appena noi arriviamo per esempio a Massawa che sta sulla costa, l'idea è quella di occupare quel posto e poi di fortificarlo. E l'idea è quella di fortificarlo utilizzando pietre e legname che trovi sul posto. Ora, le pietre non ci sono, perché siamo sulla sabbia, è eh, un litorale. E il legname, se siete mai stati in Eritrea sapete che cos'è, sono legnetti di acacia messo così. Per cui a quel punto sei costretto a far venire il, il materiale dall'Italia, che costa un sacco di soldi. Vedete? Occasione di ricchezza, sì, per chi però? Per tutti quelli che ovviamente sfruttano questa cosa. È dai tempi dell'Italia liberale, se volete, prima no, del fascismo, che si fa questo, che si ruba. Durante il regime questa cosa può essere fatta senza grossi problemi, perché non hai una magistratura, non hai una polizia, non hai un'opinione pubblica, non hai un, un giornalismo, no? per cui rubi, se poi rubi, e le colonie sono state una fonte di ruberie, di corruzione enorme. Molte volte ci viene da dire, per carità, in parte, eh, magari potremmo avere ragione, siamo andati là, abbiamo fatto le strade, abbiamo fatto delle cose, le abbiamo fatte per noi, non per loro naturalmente, però le abbiamo fatte. Però sapete quanto sono costate quelle cose lì e quante persone hanno fatto ricchissime poi nel nostro paese. Allora a me piaceva analizzare quel meccanismo, uno può dire si può fare anche adesso, beh certo sì, avrei potuto ambientare un romanzo ora, eh, vedete, se aprite il giornale lo vedete, molte volte però portare dei meccanismi nel passato e non un presente dentro il quale ci sei anche te, no? che ancora devi capire, devi vedere gli sviluppi, può essere più interessante, perché riesci ad analizzarli meglio, no? a vedere, poi trovi l'attualità di certi meccanismi, però portandoli nel passato è come prendere il canocchiale e girarlo dall'altra parte. Se le cose stanno più lontane, paradossalmente le vedi meglio. E a me interessava raccontare quello, le colonie erano quello, ruberie, corruzione e razzismo, e che è una cosa che, con la quale noi italiani dobbiamo comunque fare i conti. Perché è vero una cosa, c'è il mito nostro dell'italiano brava gente, ed è vero, quando gli italiani sono brava gente siamo migliori di chiunque. Quando siamo cattivi, siamo cattivi come gli altri. E il razzismo è stato questo per molto tempo. A me ha colpito molto, sono stati due o tre libri no, che ho studiato recentemente che mi hanno portato a, a fare quel tipo di ricerche. Però se voi cominciate a pensare che in quel periodo lì C'erano, voglio dire, le forme di razzismo che avevamo noi erano soprattutto rispetto alle colonie. La paura era di quello che viene dalla colonia. Noi siamo abituati a pensare al razzismo degli italiani e a farlo partire dal 1938 con le leggi razziali, che si occupano soprattutto degli ebrei, eccetera, eccetera. Ma noi già da prima avevamo quel problema lì, no? del meticciato. Facetta nera, bella bissina, da cui io traggo il titolo, è una canzone che non era così, voglio dire, piacevole, così accettata. All'inizio sì, perché voglio dire ti fa, come dire, propaganda in qualche maniera, visto che ci dobbiamo andare a fare la guerra in Africa, questo mito dell'Africa come una sorta di paradiso, di Eldorado sessuale. Che è importante, no? per, per, per, per gli italiani, insomma, ma subito dopo questo comporta dei pericoli, perché che ci facciamo con la bella abissina noi? E poi i figli della bella abissina dove vanno a finire? Ma noi poi diciamo: questo, Bella abissina ti porteremo a Roma liberata, uh, tutti qua, com'è sta storia? E allora ecco che c'è una storia bellissima, che è la storia di faccetta Bianca. Per dirvi come allora no, cominciamo sempre ad avere le nostre contraddizioni. Il regime commissiona ad una serie di autori una sorta di canzone che possa combattere contro faccetta nera, perché faccetta nera non la puoi censurare, è diventato un tormentone e la musica quando ce l'hai nell'orecchio è inutile, non è che ti possono dire di non cantarla. E, e allora salta fuori faccetta bianca. Faccetta bianca è una canzoncina molto così, con una musica molto, come dire, leggera, e le parole sono faccetta bianca, amore mio, pallida e stanca, ti dico addio. Non c'è gara con faccetta nera bella bissina, inutile. e Infatti non se la ricorda nessuno, però vedete le contraddizioni. C'è una legge che io ho messo lì dentro, sì. perché mi ha, mi ha colpito tantissimo, che una è questa, nel 1937, seguendo tanti altri decreti, si arriva al punto per cui se tu hai rapporti di indole coniugale, cioè convivi con una persona che sia un suddito dell'Africa coloniale, cioè una persona di colore nera, insomma. Oh, attenzione: sottolineato questa cosa del nero. Perché dice: con una persona straniera che viene anche da un altro posto, purché assimilabile a un suddito coloniale, cioè africano, voglio dire, afroamericano, un'americana, un una caraibica, quello che vuoi, sei punibile con una pena che va da un anno a cinque anni. Io avrei preso cinque anni, mia moglie eri tre, quindi. Per cui le mie figlie sono metice, quindi tacte. ma non solo, non puoi riconoscere i figli, non li puoi mantenere in patria. Vedete, questa è una legge no? che segue un, una logica, che è una logica razzista, però attenzione che si impasta con un'altra legge che fa molto capire quali sono i meccanismi di un certo modo nostro di essere italiani ed è quello che racconto io. Ripeto, poi ci sono la brava gente, altra storia, che è questo. Uno di questi soggetti evidentemente ricorre in Cassazione. La Cassazione stabilisce nel 1940 che puoi essere condannato se vivi con un rapporto di indole coniugale con una persona per più di 40 giorni perché se meno di 40 giorni, eh, Vabbè, si sa come sono fatti gli italiani, no? eh, sei in Africa, eh, sono queste qua, le tette esatto. fuori, è ovvio, esatto. se la cambi ogni 40 giorni non c'è problema, esatto. se invece vai un po' di più, 5 anni, esatto. vedete tutto questo meccanismo qua, quanto è interessante da raccontare, e io quello ho cercato di fare. Sì, tu inventi anche questa, questa squadra, la squadra della polizia, la squadra Talamo. Questo? Eh. Sì, <ride> questo è una cosa che, allora esistesse una squadra che si chiami squadra Talamo, l'ho dovuto inventare sì. io perché mi serviva una parola. Ogni tanto nei romanzi storici qualche cosa di verosimile, simile, eh, ma come dire, che magari non è accaduto ce lo devi mettere altrimenti le cose non funzionano. Non è che gli fai fare a Marino un'indagine col cellulare, chiaramente no, e neanche ti inventi delle cose che non sono accadute. Non solo, bisogna stare attenti soprattutto a non dare al personaggio una coscienza, una consapevolezza che non ci può avere io lo so che succede dopo il 1940 e, e dove andremo a finire con quella guerra però i miei personaggi no, magari qualcuno può avere paura, qualcuno è consapevole e dice oddio, ma siamo pronti a fare una guerra lunga ma tutti gli altri non lo sanno che è la seconda guerra mondiale finirà in quel modo lì Quindi, eh, allora da quel punto di vista lì non gli devi no, aggiungere cose eh, però che ci fosse una squadra una sorta di buon costume che che quella legge lì ti desse la possibilità di entrare in casa del, eh, delle persone per vedere con chi stavano a letto, quello c'era. Come c'è stato in un sacco di altri posti, nell'America, negli Stati Uniti, no? negli certo. Stati del Sud certo. degli Stati Uniti, nel certo. Tennessee, questo succedeva. La polizia entrava e vedeva se eri a certo. letto con... e qualcuno c'è finito in galera per questo, in questo modo qua. Certo mi viene in mente mentre parlavi appunto l'orrore che c'era appunto l'orrore de, de, de, dei rapporti eh, sessuali che fossero coniugali eh, perché appunto il rapporto sessuale estemporaneo era ammesso perché era una roba anzi era una roba esaltava il macismo italiano no? quindi eh, colonne, cioè andavano laggiù i maschi italiani la virilità eccetera eccetera ma mi viene in mente di quanto era eversiva questa scrittrice eh, Mura che, sì, sì. Questa Mura, no? che tra l'altro poi appunto osteggiata la faceva. Che, invento, che scrisse questo romanzo di una donna bianca che si innamora di un nero e tra l'altro una donna bianca sposata quindi adultera con un nero una roba fantastica e cioè, appunto mh, mi, mi rendo conto di quanto fosse avversiva perché adesso noi alla fine cioè, ma raccontare queste cose qua nell'Italia fascista insomma di fatti non, non venne molto eh, voglio una un apparenzi parlavamo del Gianno Mondadori cioè Gianno Mondadori non è solo leggenda ma è ciò da cui parte la parola giallo, cioè si chiama giallo questo tipo di letteratura poliziesca perché i gialli avevano una copertina gialla. Ecco, eh, che impressione ti fa? Invece tu esci nel Giano Mondadori, ma il Giano Mondadori adesso è diventato così, no? cioè è questo. Eh, che, che impressione ti fa ecco, tra... Quel, il, quegli, quegli albi che erano eh, quindicinali, non mi sembra che fossero appunto eh, gialli, con la, la copertina con il cerchio dentro riconoscibile, perché erano sempre, cioè, cambiavano gli autori, ma il disegno era sempre, l'immagine era sempre eh, lo stesso, eh, la posta di Ellery qui dentro, insomma, ecco, eh, questo giallo qua invece, questo, questo nuovo formato, eh, che cos'è? Cioè che, che impressione ti fa? Sì, sì, no, le cose sono diverse infatti. Molto diverse. Eh? Il, il rapporto <ride> che abbiamo avuto molti di noi... Appunto, scrittori di gialli, di noir, di qualunque cosa adesso abbiamo tante Beh. definizioni. Con i giallo Mondadori era, era ambiguo almeno an anche per me, conflittuale. Il giallo Mondadori, come hai detto, la parola giallo nasce da lì perché a un certo punto la Mondadori comincia a pubblicare queste storie in cui ci sono i delitti, i misteri. Una, la terza storia è lo strano caso di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, per dirvi no? cosa pubblicava. Allora, non, non necessariamente solo alcune cose le pubblica in dei libri che hanno la copertina gialla. La gente va in libreria o dove si vendono i libri in edicola e comincia a dire mi dà uno di quei libretti gialli? mi dà uno di quei gialli? gialli, i gialli, i gialli ed ecco che da quel momento si chiama giallo se andate in altri paesi e dite che leggete gialli per esempio mi guardano strano ma mi guardano strano non mi ricordo sì. se in Germania o in Inghilterra è la letteratura porno quella gialla sì. quando io ho detto sono uno scrittore di gialli che l'hanno tradotto hanno detto ah come dire bello ti diverti no, no, io parlavo di morti ammazzati invece loro pensavano no che io insomma, se fossi su un altro livello, eh, però il giallo Mondadori da un certo punto in poi è diventato due cose particolari per noi contraddittorie, uno era questo, era diventato molto schematico, nel giallo Mondadori si pubblicavano un certo tipo di gialli, perché dire giallo, voglio dire, dare questa etichetta a un certo tipo di letteratura, che per me è raccontare certe cose in un certo modo, e basta, eh, Significa, è come dare etichette no? a da tutti altri generi letterari, romanzi d'amore, romanzi storici, no? se utilizzi un'etichetta che funziona solo in quel momento, il giallo Mondadori per un sacco di tempo è stato il giallo classico, cioè quello alla Gata Cristi, c'è cioè un morto, arriva un poliziotto, un detective, indaga e alla fine scopre chi è stato. Questa cosa qui era diventata molto stretta. Per tutti noi, perché noi non abbiamo mai scritto storie così e non ci interessavano, Abb siamo diventati molte volte lettori di letteratura del mistero perché ci piacevano quelle storie, ma poi il tempo è passato dai tempi di Agatha Christie. È vero, mia madre era una grande lettrice di gialli, di tanti tutti i libri, e senza fare distinzioni di genere, quando leggeva qualche cosa che le piaceva me lo passava se pensava fosse ovviamente adatto alla consapevolezza che poteva avere no, in, in quell'età. Poteva essere Agatha Christie o Delitto e Castigo, le diceva «bello, l'ho letto, tieni». E senza fare distinzioni. Ed è vero anche che il lettore del Giallo Mondadori, per esempio, era un lettore che si leggeva un romanzo ogni 15 giorni. Ora, come lo chiamate un lettore così? Un lettore forte. N «Non siamo più, non siamo così». Non erano tutti i romanzini di Agatha Christie. Dentro c'erano i, i, grandi scrittori della nuova letteratura americana che si occupavano di crimine, di metà oscura delle cose. Magari Hemingway raccontava un'altra storia, ma Dashiell Hammett vi raccontava con la stessa capacità una storia della strada, e così via. Allora, però è vero che uscire nel Giallo Mondadori, quando ho cominciato a scrivere io, significava entrare in una piccola gabbia in cui ti venivano chieste alcune cose. Una delle, delle cose che insomma sono stato contento di non essere pubblicato all'inizio nel Giallo Mondadori, ma da eh, Elvira Sellerio, dalla Sellerio, che non pubblicava gialli in quel momento lì, però, era attenta a questo tipo di racconti, come Carta Bianca, quello che avevo scritto io. In quel periodo lì, Teoria è stata una di quelle. Sellerio, altre case editrici considerate culturalmente importanti, ma allo stesso tempo pubblicavano gente come noi è servito per sdoganare in un certo senso, una certa concezione. In Audi stile libero, poi in dopo. In Audi stile libero, subito dopo, certo, Senta. infatti. Dopo il giallo Mondadori è arrivato, è tornato, ed è arrivato dicendo, bene, belle le storie che scrivete voi, che sono tutte diverse dal vecchio giallo, le vorremmo anche noi, ed è per quello che sono entrato. Questo adesso è quello. Se voi leggete le altre storie pubblicate da quella collana dei giallo Mondadori, sono Massimo Carlotto, per esempio, di autori nostri, io, tanti altri, e noi non siamo gli autori... Del detective che arriva e fa domande. Noi siamo persone che raccontano una cer certe storie in un certo modo. Certe storie significa storie inquietanti. Perché? Perché sono vere, perché appartengono alla metà oscura, quello che volete. Storie inquietanti senza raccontare tutto subito. Io, se dovessi riassumermi, no, se quello sono. Qualunque storia vi racconti, mi venisse in mente adesso di raccontare, per nel prossimo libro, la storia di un uomo che incontra una donna, si innamorano a prima vista, si sposano, stanno felicemente sposati fino a 101 anni, hanno un sacco di figli e di nipoti, muoiono nello stesso giorno tenendosi per mano, che meravigliosa storia d'amore. Io comincerei comunque con c'è un uomo, è sotto un lampione, aspetta una donna, è così. Perché noi raccontiamo certe storie in un certo modo, questo siamo diventati noi adesso adesso a proposito di colori, secondo me il giallo dovrebbe essere chiamato blu perché, il, eh, perché la grande casa editrice adesso che scopre i talenti e che li riafferma è Sellerio con la caratteristica sì. forma del libricino con la copertina blu, quindi adesso dovremmo chiamarli blu. Oh <ride> sì, sì certamente. <ride> Bisognerebbe fare perché, così. Davvero, perché Sellerio, <ride> mi ricordo che quando ho pubblicato il mio libro chiacchierando con lei, lei mi ha detto lo sa perché io pubblico romanzi come il suo, cioè i cosiddetti gialli? Perché è letteratura di frontiera, lei diceva. E infatti mi ha detto, quello che esce prima di lei era un autore triestino, non mi ricordo più chi era, eh, che aveva raccontato una storia, secondo lei, di frontiera, perché raccontava di là. Poi invece diceva, voi invece siete quelli che fate frontiera tra generi letterari. E quindi sì, Selerio ha scoperto questa cosa. A parte Camilleri, che, cioè Camilleri ma lui, appunto. Lui diciamo che ha debuttato con Selerio. Hai fatto delle cose prima, ma comunque, insomma... No, Selerio è stata la prima. Ha ah, primo, sì, ok? Sì, Selerio, sì, sì. Cioè Camilleri, lui, eh, Manzini, certo. eh, Robecchi. Cioè adesso il giallo è, è, sì, è blu Selerio. Senti, qui nel, nel tuo romanzo... C'è anche, dicevo prima, una colonna sonora, no? cioè, ci sono, tu citi eh, Gorni Kramer, citi, citi anche il jazz e c'è una battuta eh, ma c'è il nipote del duce che, che suona e che è una, considerata una musica negroide, no? quindi insomma, ambigua, proibita invece però c'è il nipote del duce che effettivamente diventa un famoso jazzista. Ecco, che cos'è questa colonna sonora che tu eh, descrivi dettagliatamente? Cioè, perché questa attenzione alla musica? Beh, perché è importante secondo me la musica? Intanto è importante perché c'è, c'era e c'è anche adesso. Io ho cominciato a pensare alla colonna sonora di un libro. E da quando, vi ricordate, ci sono, hanno cominciato le radio libere e abbiamo avuto una colonna sonora costante, accendevi la radio e c'era sempre della musica, non solo nei, nei programmi pomeridiani della Rai, come era una volta, era, ce l'avevi sempre. E quindi se vuoi scrivere di una persona dagli anni 70 in poi, che sta facendo quello che facciamo tutti i giorni, prima o poi capita dentro un pezzo di musica. Studiando però il passato, il periodo fascista, eccetera, all'inizio studiando la musica soprattutto per quel motivo esotico che vi dicevo prima perché la marcettina ta ta ta ta ta ta ta ta fa molto fascismo fa molto anni 30 e quindi va bene però ti accorgi che noi una colonna sonora ce l'abbiamo avuta sempre, in continuazione, anche quando non c'era la radio in quel modo lì, a parte che c'era la radio che trasmetteva ballabili tutti i minuti, ma poi c'erano proprio i cantastori, canta, i, i cantanti, non so come definirli, quelli che se ne andavano per le strade, si fermavano lì e cantavano una canzone, la gente gli tirava i soldi dalla finestra. Abbiamo sempre avuto, la Romagna e soprattutto Bologna, sono state città musicali enormemente, io ho scritto un romanzo ambientato negli anni 40, 43, due ne ho scritti, 43, 44 e uno nel 54 e ho ritrovato sempre la musica. Nel 54 a Bologna, per esempio, c'è Nilla Pizzi, quindi tutta la canzone, no? la musica leggera alla Sanremo. Contemporaneamente avete il jazz. Perché il jazz arriva appunto ai tempi, negli anni 30, Gorni Kramer, appunto il figlio di Mussolini che è un grande jazzista, è una cosa che all'inizio magari ci si prova, qualcuno ci prova a dire vabbè ma questa è una musica che viene dagli Stati Uniti, per carità, la fanno soprattutto quelli là, mm, ci mancherebbe. Però è talmente forte che gli cambiano nome, lo chiamano swing italiano. E va bene. Traducono, che è una cosa divertente, viene tradotto tutto da noi. Vengono tradotti anche i nomi dei cantanti. Per cui Louis Armstrong diventa Luigi Fortebraccio. Va bene, sentite le stesse musiche, un, un, una cosa, San Louis Blues, diventa le tristezze di San Luigi. Però quella musica è quella lì, perché non puoi fare a meno di, di quella musica. Quindi la, la musica leggera, il jazz, e poi da noi, dalla nostra parte, c'è il liscio, che allora si chiamava in un modo diverso. Pensate quanta musica. Allora ci stava. In più la musica racconta alcune cose e serve no, per, come dire, per riassumere Bella Bissina, faccetta nera è una canzone che abbiamo un po' nell'orecchio sappiamo qual è il rito, sappiamo più o meno le parole a me piaceva perché quando arriva il mio personaggio femminile che è Weini, che è una ragazza eritrea subito la identificano come la Bella Bissina, che è una cosa molto esotica infatti questa, tutte le volte che si muove o c'è qualcuno che fischia faccetta nera o canticchia faccetta nera è una cosa alla quale lei si rassegna perché in realtà lei non è quello non è quel personaggio che ho cercato di descrivere io con la sua forza, perché è una bella abissina, nonostante tutti la vedano così. È così perché è una giovane ragazza, indipendente, colta e, e brillante. Molto carina anche. Però tutti la guardano come la bella abissina. Allora vedi, serve quella canzone lì a me, per far capire quel tipo di, di mentalità, no? per dare come dire, un, un po' di anima a quello che sto raccontando. E la musica ho scoperto che è una cosa che serve sempre quando scrivi un romanzo. Sì, ecco uno dei personaggi più affascinanti è sicuramente questa bella bissina sulla quale io ho insomma, steso un velo di silenzio, perché è un personaggio chiave. e bisogna, bisogna scoprirlo passo passo. È fondamentale poi per lo sviluppo eh, dell'indagine, lo sviluppo è fondamentale anche per l'equilibrio emotivo del commissario, per tante cose, insomma. Eh, ed è appunto uno dei personaggi eh, più più belli e più riusciti c'è anche un omaggio ah, a un certo punto a eh, Carmelo Camilleri sì. Carmelo Camilleri no? Adesso volevo raccontare questa storia perché è bella che è lo zio di, sì, sì. di Camilleri lo zio il vero zio di Camilleri che fu un commissario davvero nella Milano mi sembra Milano, Milano, fa, Milano sì, fascista sì. che fu anche lui cioè, che fu però coinvolto anche lui insomma eh, volevo che tu raccontassi sì, questa sì. storia no? c'è anche questo giornalista certo. eh, anche quella è una cosa, è una cosa bella, eh, è una storia particolare eh. perché molte delle storie che scriviamo derivano dalle storie che abbiamo sentito raccontare esatto. e dalle storie che leggiamo, esatto. e che, che molte volte rimangono lì, no? poi quando scrivi un certo tipo di, di, di, di romanzo, no? quando scrivi una tua storia, tutto quello che c'era prima che ti serve ti ritorna in mente, oppure hai le orecchie aperte con una specie di radar a captare tutto quello che c'è che può servire lì tre anni dopo, tre anni prima, non me ne sarei accorto, però mi ricordo che avevo sentito raccontare la storia da Luca Crovi, che ci aveva scritto sopra un romanzo in stile anche quello lì, molto, insomma, molto, molto, molto retro, e su, su quello che era stato eh, la strage avvenuta alla Fiera di Milano nel 1928, che è una cosa di cui io non sapevo niente e, e quasi nessuno sa, perché è una cosa vecchia, poco raccontata. E... Ed era andato a vedere, nel 1928 salta per aria un lampione, nella base di un lampione viene messa una bomba, che salta per aria ammazza una, una decina di persone e ne ferisce un centinaio, cioè una bruttissima strage, che dovrebbe avvenire al passaggio del re, Vittorio Emanuele III, che dovrebbe passare di lì. In realtà il re è già passato da un'altra parte, quindi la strage avviene va bene. E... C'è subito un'indagine, provate a vedere com'è, che ovviamente la strage colpisce molto, colpisce Milano in quel momento soprattutto, la strage colpisce Milano, teniamo questa prima riga, e, e la gente è molto arrabbiata, per cui viene uno stimolo immediato da parte proprio di Mussolini anche trovatemi chi è stato, e la polizia comincia a indagare polizia e servizi segreti. I primi che sono stati sono stati gli anarchici ma non sono stati loro allora mentre una parte indaga sugli anarchici gli altri indagano su giustizia e libertà gli antifascisti ma anche lì non si riesce a mettere insieme le cose e, e si va avanti cercando parti terroristi no? come venivano cose dell'allora di tipo diverso ricercati da uffici diversi che si fanno un po' la guerra tra di loro soprattutto a mettere in crisi tutto è un signore che si chiama Camilleri che è come dicevi lo zio no? di, di Camilleri che era un poliziotto che stava indagando e per un motivo o per un altro Camilleri a un certo punto fa fallire questo tipo di indagini che punterebbero in una direzione palesemente sbagliata ma che politicamente servirebbe perché parla con la stampa e quindi parlando con la stampa di nascosto, la stampa pubblica guarda che stanno indagando su quelli e salta l'indagine e si deve ricominciare da capo una delle ipotesi alla fine non voglio dire vera o no, però solo per dirvi il meccanismo è che forse a mettere la bomba è stato un altro gruppo delle, del partito fascista dei fascisti, per indirizzare la politica in quel momento lì a Milano da un'altra parte. Tutto quello che vi ho raccontato si applica così a Piazza Fontana. Solo per dirvi che i meccanismi sono sempre gli stessi. I meccanismi delle indagini, a volte sbagliate, a volte sbagliate apposta. I meccanismi, come dire, di sputtanamento delle indagini. Parlo con la stampa, è tutto già successo. Poi alla fine magari scopriamo una sorta di strategia d'attenzione, oppure no tutto quello che volete, no? eccetera mi piaceva questa cosa, dopo aver letto quel libro quando scrivevo del mio romanzo mi piaceva mettercela dentro mi piaceva metterci un poliziotto che ha fatto questa cosa e il mio commissario marino ad un certo punto si trova a pensare a cosa ha fatto quel poliziotto là il, più, il fatto che fosse poi lo zio di Camilleri era perfetto, cioè. questo romanzo che vive dentro la casa del Giallo, è Giallo Mondadori è cattolica che del Miss Fest e c'è lo zio di Camilleri, più di così non lo so eh. se trovavo un'altra coincidenza ce la mettevo Senti, un'ultima domanda, poi così lasciamo, perché credo che siano più o meno le sette e mezza, e poi così se vogliono chiedere loro qualche cosa. Senti, tu hai attraversato, attraversi, tante, eh, tanti linguaggi, no? Cioè dal, dalla narrativa poliziesca, quindi dalla scrittura, alla radio, alla televisione, al cinema. Eh, certo, il, il trade Union è sempre il delitto, è sempre eh, il meccanismo poliziesco, ma sono linguaggi che... Alla fine sono diversi perché è uno storytelling proprio diverso. No? Storytelling per usare un nome che si usa. <ride> Ecco, a quale di questi linguaggi. Eh, e questi modi di narrare tu ti senti più eh, affine naturalmente anche se, li, anche se li pratichi tutti sì, sì, a me è capitato di, praticarli, di praticarne tanti perché appunto me lo chiedevano tante volte e ho sempre pensato proviamo a fare questa cosa qui e ho capito tante volte facendo cose diverse che hai ragione, i linguaggi molte volte sono diversi è sempre lo stesso il linguaggio del, del, del racconto della storia quindi della narrazione che faccio io che è sempre quello, racconto certe storie senza dire tutto subito poi è chiaro che farlo in un romanzo significa farlo in un certo modo, farlo in un film significa un altro, farlo in televisione col repertorio, le pause significa un'altra cosa ancora se in un romanzo puoi permetterti di scrivere storie complesse, ma no perché chi guarda la tv sia più scemo eh, ma, ma semplicemente perché hai molto più tempo per cui io posso dire quella parola lì e poi vado a capo e apro un capitolo intero a spiegare quella parola in tv non lo posso fare perché un attimo dopo è già cambiato tutto, tutto si muove velocemente, pure voi che state guardando la televisione in quel momento potete esservi girati un attimo e poi tornate e quella parola lì non è più la stessa cosa e magari vi ha lasciato, l'indirizzo sbagliato. Io mi ricordo un caso in cui raccontavo un caso di cronaca, un omicidio e il principale sospettato marito della signora uccisa aveva un amante. Ma l'amante non c'entrava niente con questa storia qua, anche lei ce l'aveva, erano separati in casa, ognuno si faceva gli affari suoi, non c'entra niente, per cui io non ho potuto dire avevo un amante, perché altrimenti metà di voi avrebbero pensato, ah ah! E nel momento in cui pensi, ah, ah, suona il telefono, ti giri, poi ti rigiri e basta, per te quella è la storia dell'amante. Ma ripeto, non perché siamo più scemi davanti alla tv, ma perché il tempo di fruizione e tutta questa cosa qui è più veloce, è diversa, brillano altre cose, la faccia di una persona brilla più forte della parola che sto dicendo io. Mentre invece in un romanzo io posso dire, Avevo un amante, pum, capitolo 2, l'amante. 40 pagine per spiegarvi cosa vuol dire amante in questo caso. Allora, alla fine, ne ho provate tante di cose, però metti che adesso domani mattina sono in treno, sto tornando a casa, bing, mi viene in mente un'idea meravigliosa per ambientare una storia in questo posto qui, con voi tutti, a me non viene in mente interno, notte, oppure non so cosa, mi viene in mente capitolo 1, era una notte buia e tempestosa, a capo e così via, cioè io sono uno scrittore di romanzi, prevalentemente gialli se volete ma uno scrittore di romanzi è lì che si muove tutto quello che penso il resto sono belle cose che io faccio poi rubo le cose e le metto nei romanzi molto bene